Nel video di oggi voglio descrivere esattamente che cosa succede quando una persona si mette in dieta ipocalorica e quali sono i possibili risultati che può ottenere. Infatti spesso il tempo è una questione determinante per la maggior parte delle persone che si aspettano risultati veloci e duraturi. Esistono molti approcci disponibili, i più comuni sono una dieta chetogenica, che abbiamo visto qualche settimana fa e eh, una dieta sullo stile mediterraneo, comunque, completa con tutti gli alimenti. Dal punto di vista delle tempistiche, la dieta ketogenica non ha uguali. Eh, molto spesso si vedono risultati eccezionali, soprattutto nel primo mese o nei primi due mesi, perché permette di calare di grasso velocemente e soprattutto di espellere molti liquidi. Non è strano, infatti, vedere cali di peso anche di 7-8 kg in un solo mese. Con una dieta completa invece dobbiamo rispettare necessariamente il minimo imposto dal metabolismo basale e quindi non possiamo abbassare troppo le calorie. È normale quindi avere un risultato minore nei primi tempi. Personalmente devo dire che ho avuto pazienti con risultati eccezionali anche con questo tipo di dieta, ma sono stati casi molto rari. Dopo qualche mese però, indipendentemente dall'approccio che si ha alla dieta, si vede che i risultati più o meno combaciano, quindi dopo 6, 7, 10 mesi, un anno dall'inizio della dieta, alla fine il risultato finale è più o meno lo stesso. Quindi, in definitiva, quanto si riesce a perdere con una dieta? Beh, la risposta è dipende, un chilo di grasso puro cede circa 9000 kcal. Nel tessuto adiposo abbiamo circa l'80% di grasso, quindi un chilo di tessuto adiposo contiene circa 7200 kcal. Arrotondiamo a 7000 per, per comodità. Ehm, vuol dire che per perdere un chilo di peso in grasso, io devo eliminare 7000 kcal. Due precisazioni importanti: primo, dimagrire e perdere peso sono due cose diverse. Se io posso perdere peso perdendo muscolo, perdendo acqua o perdendo grasso e l'ago della bilancia comunque scende, non è così per dimagrire. Dimagrire significa semplicemente perdere grasso. Quindi l'obiettivo della dieta deve essere dimagrire, non solo perdere peso. Bisogna perdere soprattutto grasso. La seconda precisazione importante è che quello che conta per dimagrire è solo e unicamente il deficit calorico se io tolgo 500 kcal eh, dalla mia giornata eh, tutti i giorni avrò un risultato diverso che togliendone mille nel secondo caso io avrò un risultato doppio prendiamo la dieta ketogenica abbiamo detto che con questo tipo di approccio possiamo abbassare di molto le calorie e quindi magari fare anche quel deficit di 1000 kcal al giorno che dicevamo prima. Quindi 1000 kcal al giorno vuol dire perdere 7000 kcal in una settimana, e quindi più o meno 4 kg di grasso al mese. Inoltre, la dieta ketogenica togliendo gli zuccheri dall'organismo, fa sì che noi perdiamo anche tanta acqua, perché gli zuccheri trattengono acqua. Ecco che a quei 4 kg di grasso si sommano anche... 2, 3, addirittura a volte 4 kg di acqua, quindi l'ago della bilancia si abbassa molto velocemente. È un risultato ottimo, che si raggiunge soprattutto nel primo mese e nei primi due mesi. Ora vediamo una dieta completa. Questo tipo di approccio non permette spesso di andare sotto eh, la quota imposta dal metabolismo basale. Ehm, vuol dire più o meno stare intorno a 1200 1300 1400 kcal poi a seconda ovviamente della persona eh, in particolare però tendenzialmente per una vita sedentaria mh, il consumo quotidiano è intorno alle 2000 kcal perciò avremo un deficit calorico minore rispetto a quello raggiungibile con la dieta ketogenica 5 600 kcal questo vuol dire perdere più o meno la metà del peso in grasso rispetto alla dieta ketogenica. Circa 2-3 kg in un mese. Anche perché non si perdono molti liquidi con questo tipo di approccio. Nel tempo però succede un fatto strano. Le persone tendono a scocciarsi di stare a dieta e quindi cominciano a sgarrare un po' di più. Cominciano a concedersi libertà che prima invece non si prendevano. Ed è qui, secondo me, che la dieta completa è migliore rispetto alla dieta chetogenica concedersi uno sgarro in chetogenica prima di tutto significa bloccare il processo di dimagrimento secondo si accumulano liquidi che prima non c'erano quindi se ne accumulano tanti una pizza in chetogenica potrebbe significare anche 2 o tre kg in più il giorno dopo ed è una cosa molto importante da considerare perché a quel punto la persona che si pesa vede la bilancia che è alza, si è alzata tantissimo anche soltanto per uno sgarro, dice chi me lo fa fare e butta via tutto senza seguire più la dieta. A quel punto tutto quello che di buono era arrivato con la dieta rischia di venire vanificato e non è raro infatti che dopo una chetogenica i chili persi vengano ripresi addirittura a volte in misura maggiore. La dieta completa invece permette gli sgarri rari ma li permette. E quindi permette di imparare uno schema, uno stile di vita anche prorogabile nel tempo. Nella peggiore delle ipotesi, con la dieta completa, eh, si ha un arresto del dimagrimento nel momento in cui io magari vado a sostituire i biscotti invece di pane e marmellata a colazione oppure trascuro le verdure. Ma in ogni caso io ho imparato uno schema generale da poter riprendere nella maniera magari più precisa possibile in caso di necessità ma in ogni caso salutare e completo senza dovermi eh, limitare senza dovermi privare di niente la forza di una dieta completa sta infatti proprio nell'imparare uno stile di vita nell'imparare un modo diverso di alimentarsi una dieta ketogenica è un rimedio efficacissimo ma è un rimedio non può essere uno stile di vita costante nel tempo dopo mesi di dieta quindi i risultati possono essere molto simili e se all'inizio l'entusiasmo è alto perché in cheto magari abbiamo perso parecchi chili poi dopo un po eh, si nota effettivamente la mancanza di certi alimenti a cui prima eravamo abituati e quindi si tende a voler uscire da quel tipo di schema e non volerlo seguire più quindi ora credo sia arrivato il momento di rispondere alla domanda Dottore, con questa dieta quanti chili perdo? Beh, appunto, come dicevo, dipende. Con una dieta chetogenica si arriva a perdere mediamente 4-5 chili al mese, con una dieta onnivora 2-3 chili, sempre mediamente. Alla fine, però, si raggiunge più o meno sempre lo stesso risultato e dopo un anno si potrebbe arrivare a perdere tra i 20 e i 30 chili se la dieta è seguita bene, costantemente. Bene, questo è tutto. Se avete dubbi o domande scrivete pure qui sotto senza nessun problema. Se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale, in descrizione trovate tutti i miei contatti e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti!